ragazzi, benvenuti in questo video, sono GasGas0608 e Oggi sono con Frerf Iaco Giuli, il fratello di Frerf Romolo E Tapsos, Ciao. che in realtà è Frerf Minisha Solo che eh, la Epic gli ha, ehm, senza un motivo preciso, gli ha bloccato l'account E quindi ehm, Ora gioca con un altro account, che è di suo fratello Ora sono qui Ora è qui, sì. Allora, io direi di iniziare. Iniziamo, iniziamo, iniziamo. Mi sposto un attimo il microfono. Ok, fatto. Allora, iniziamo pronto. No, mi si è bloccato. Ah, ok, non più. E allora, ragazzi, come potete vedere, questo è il primo video nella season 3. È il mio primo video nella season 3. Ehm, allora, vi vorrei dire solo qualche cosa. Giusto per iniziare, allora, intanto mi raccomando, mettete like nel video e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E... Seguitemi, anche in... seguitemi anche su Twitch gasgas0608, in cui ogni martedì ho programmato la live settimanale. E... Ve lo giuro, rispetto a YouTube, eh... sarà una live fantastica perché su YouTube ho visto che mi ha laggato un botto, non ho capito manco io il perché. Ma su Twitch ho un altro programma Che ehm, Aspettate che ve lo dico eh, No non mi va E diciamo migliore okay. Canale Twitch intanto Quindi live settimanale come potete vedere Vedete eh, eh, raga Iniziamo eh, Allora il programma è Se non mi sbaglio OBS eh, Aspettate raga Lo vedo lo vedo lo vedo Ah ecco streamlabs OBS quindi ragazzi mi raccomando ehm, Seguitemi su Twitch Anche su Youtube E ehm. ragazzi Iniziamo qua con questa bella partita Che cioè, già l'avrei dovuto dire un po' prima Allora dove andiamo? Davide io ti chiamerò sempre Frerf fuminisha Perché ti voglio troppo bene Vabbè ormai è l'abitudine eh, Frerf Minisha Allora eh... Ah boh niente Tapsos è meglio Uh, allora, Ma vabbè ti chiamo direttamente per nome perché mi dà fastidio chiamarti così Allora io direi di andare We go to Sun Ma what sta fluttuando sta roba raga vabbè. Cosa sta fluttuando? Sta fluttuando un ponte Ringraziamo l'autista del bus E possiamo so. iniziare Ah allora, ragazzi io sono in, con un livello so, Ho un livello abbastanza basso ehm... Perché... Vabbè ma è addirittura più alto del mio Cioè non ho praticamente giocato Negli ultimi tre giorni Il mio è il livello più alto di tutti E sono sì, per... quello che fa fatto schifo Tu fai non... soltanto missioni Infatti tu fai soltanto missioni Ma ce ne ho fatte sei, me ne manca una Io, anche Io se ti... la, la mia scena è Io anche se tipo non gioco da tre giorni Però sono a livello 20 e sono contento Allora allora allora allora A sabbie c'è un botto di gente in più. E io sto odiando Fattoria Frenetica. Perché c'è proprio fastidio. Non c'è manco più il camion della rianimazione. E poi ci va sempre un botto di gente rispetto a prima. Vero raga? Sì. Infatti negli ultimi giorni sono andato... Ho gatto grillo al lago, ci sono ancora affezionato. No, devo ricordare com'aveva io, io Davide l'avevo piggato io. No. Okay. Ah, perfetto, no. Per ah, no. io ci, ci arrivo ah, sì. basso, perciò. Sì, no, Davide è tutta tua. Sei l'unico. Non sbaiata in cui arrivo. Io ho trovato soltanto un paio di armi bianche. io però io, ho, no, trovo, io ho trovato solo un medikit. Molto bene. Già merda. Posso lasciarti un manto verde. Ok, che a me bomba. farebbe comodo come se messo. Perché non c'è un cavolo. Allora andiamo. Io largo leggermente. Io, io prendo io prendo quel caccia. No, okay. vabbè raga, scarrepico cassa normale. Bella! Bella. Bella. Bella. bella, bella bello il a carica blu lo volete si sì, lascia a va. me serve quello va vabbè no no lascialo a gas okay, io ho scioldini nice. eh, no grazie anche ho oh, un buon a nessuno servono no buono io shield io ho buono shield la rintenda non lo so perché ma sto sentendo fortnite abbastanza piano e eh, il pompa verde quindi è di, eh, di gas si sì. Ok se lo okay. lasciamo Ti ci rimetto il ping perché altrimenti scade. Sì grazie Allora ragazzi oh. ragazzi ragazzi Scrivete nei commenti Come mi sembra Come vi sembra questa nuova season uh, Mi raccomando anche tutte le critiche Sul canale Anche le critiche cioè, eh, Sul canale se Sulla nuova season Vengono accettate eh, perché sinceramente io ho qualche cosa comunque da criticare Sono... Do il mio parere personale Sì vai vai A me sta questa season non mi piace Allora a me piace perché secondo me Fortnite è tornato divertente Detto così sembra un po' strano da È, me è divertente Bello il fatto che hanno riaggiunto al bot Soprattutto il caccia p 90 Bello il che fatto, è fatto anche che hanno naturale. messo tipo la frutta No, la perché frutta alcuni con con dicevano aspetti. Alcuni dicevano che tipo Fortnite era diventato noioso Secondo no. me con questa season Beh, ma, ma nella noioso. scorsa season Si rapinava Cioè eh. si rapina anche ora Sì, però di meno Questa ah, è una sì, delle cose che non mi piace più. Questa è una delle cose che non mi piace della no Che non mi piace della nuova season ma non ti piace eh, Il fatto che ci sono di luoghi cioè meno luoghi da rapinare si sì, comunque una cosa mi dispiace veramente attraziato. tanto mi ha colpito il cuore hanno tolto il pompa del nonno e mi dispiace allora io tia, sono non rimasto so. no no no mi piange il cuore io sono triste. non l'avevano mai tolto signora, mi io sono tristissimo è la Ho prima volta che lo tolgo ora sono allo stesso livello di, di Gabriele 20 anche se in, cioè in alto a sinistra non si vede Sì lo so Allora raga io <coughs> dico che di Ok chi lo vuole Tutto per voi mm, No io no io no. Vabbè si sì, tu no, hai lo scar no, sì. Vediamo se riesco a salire sull'albero o no Anzi sulla palma eh, Dobbiamo andare in safe Com'è? No, no, io, io rotto un po' qua e poi vado con il molinello vi vengo a prendere con una barca. Eh no tranquillo già sono su una barca. Ok. Cioè, ora. Ora, ora, ora. Prima no ma ora sì. E quando di Allora, mulinello. Poi hanno riaggiunto gli uccellini che si vedono in cielo. Soltanto che Bellissimo. sinceramente danno un fastidio. Ogni volta mi sembrano un player. <ride> e dei player che jumpano dei player che jumpano oppure, oppure quando io sono in aria che atterro eh, raga un bolt un bolt azzurro chi lo vuole? Un bolt io io io io io io io io io io io io ok io, io, ok ok io. preferisci bolt o caccia perché a me vanno bene entrambi allora io preferisco il bolt se vuoi ti posso dare un caccia no no io già ho un caccia blu c'ho un caccia blu e un bolt blu c'ho tira il bolt Aspetta. raga chi ha medikit grazie io ce l'avevo soltanto che l'ho lasciato per, per il bot ah ok Dai faccio un bel sprint oh, no. comunque sto, ho notato che hanno aggiunto nel passo per chi non se lo può shoppare molte cose gratis In più. Soltanto che c'è una piccola cosa che, che mi tira. Ho una piccola cosa, anzi una piccola imperfezione, secondo me. Che mi hanno scecchinato! Ci... No! Cosa è? no non era solo per qua, sta qua. Ah, no. No, no serve. Sta... No, no, so Madonna, mi sono lontanissimi. Mi hanno fatto un botto di danno! Oh, lo lo lo davanti, mi, pare. mi hanno tolto tutto lo shield va bene ammazziamoli come ammazziamo! Un po di calma eh! sto, sto arrivando io! io sì, Iacopo con calma! Con calma, perché altrimenti eccomi ci sono! Sento un doppio caccia! No, ma non è gente, scusa, lo squalo, lo squalo, lo squalo! No, no, no, no, no, no! Sono predoni, non sono gente! Ragazzi, lo squalo! Ok, ti ha fatto un di un no, no, no! no, no! no, no! Sono predoni, non sono gente! Ragazzi, lo Ok, Mi serve un cacciavio la testa! Oh, no, Oh, no, Oh, Prendo questo medikit e andiamo via. Aspetta, scendi! Scendi! Vuoi scendi, prendi il medikit, ti io! Vabbè ora allora lo prendo, intanto andiamo in safe, raga, attenzione! Ragazzi, aspettatemi Aspettatemi. Sto dicendo prima che, che secondo me dovevano aggiungere almeno una skin gratis. Non ho più vita! in falla io, tranquillo. In safe io c'ho. Ah vabbè. Ciao medikit ah, E terra. Lo porto io, lo porto io, lo porto io. Sei dai. sicuro che non devo venire? Non devo venire? No, e... ma Davide la fa doppio, fa dai, curami, curami, curami. Sì, però lui fa doppio, curalo, curalo. Mi fa doppio, bro. Ok, ok. A lui fa siamo? doppio. Davide, cura, mi sono morto quasi. Stai fermo, Gabriele. Giuliano, vienici a prendere. Ok. Sto Fatti il venendo. Fatti il medico, soltanto che non c'ho più vita. Eccomi. Andiamo. Salite velocemente, eh? attento sali Davide veloce aspetta, veloce Davide, non tempo. Vai, vai, vai, okay. vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai Oh mamma! No, non vai andando verso vai vai vai vai vai vai vai vai 35 vai vai vai Davide, vai vai no, non per... mi vai vai vai vai vai vai vai vai ma mi devo fare velocemente questo medikit, Davide una flopper, in Davide flopper, Davide flopper, flopper, please. Cos'hai Qua. Vai. Io sono qua sotto che mi faccio un medikit. Faccio. Attenzione, eh, dovreste stare coperti. Non, ragazzi, eh, dov'è dei C'è gente. C'ho no, raga un'arma, un'arma, un'arma, dov'è? Dove un'arma, dov'è? Ah, il medikit. Allora lì c'è scagnozzi che sicuramente danno fastidio Attenzione Madonna sì. raga mi sono accorto che ho sostituito, cioè che non c'è un pompa Io sì Ho soltanto un assalto e una mitraglietta Raga dobbiamo andare in safe Eh ha ragione Assalto e mitraglietta e caccia tutto viola Mm. fermo questo medico da sopra c'è è no, no, no, eh, in altissimo no, prendo, è, prendo è, il cioppa da me, me no, voglio andare io vi raggiungo col va, cioppa va. se ce la faccio vi prendo col cioppa trovo so, che ho paura che mi fanno cadere. ok prenderò il danno da safe però c'ho medico ok io sono al cioppa bastano i materiali. Ok, sì. Sono al che vengo a prendervi. siete sì, nella terra, ok, sto venendo. Absoros! Sali, sali, sali! Veloce però! Salendo! Sto sali! Oh! Oh! Gas dietro di te! Qua. No, non fatto bene vai vai via via Vai, vai, vai, via via via via, via. Sì. Io e via via via via via via via via via via via via via via via via via via via Allora via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via non c'è un campfire non vedi che c'è un campetto di solito c'è un campetto uh, no non c'è ah. via complimenti per la perdita di tempo vai vai vai vai vai, vai, vai. alfalò alzalo alzalo vabbè non c'è bisogno salite salite io vengo a piedi vengo a piedi okay. io l'avevo detto che devo meglio sul vicino Vabbè c'è là, c'è là, c'è là. là. C'è no Vabbè io mi faccio il Medikit. Raga accanto a me c'è un airdrop, eh, lo apro velocemente altrimenti attiro gente. Non oh, No, no, c'era una cosa inutile. Aug... c'è un aug per Gabriele Raga, che succede? Quanto? Raga! 9 kill c'ha. Raga! Una copertura stratosferica. Raga, che io sì. vorrei un po'! Mi sentite? Eh. Eh. Sì, sì, sì. Eh, non mi prendeva più, non lo so che è successo. Questo qui c'aveva 9 kill. Raga, mi dispiace. No, questa era una bestia Mi ha cecchinato Si è avvicinato un attimo al muro Mi ha cecchinato Aveva la copertura della spettrale Cioè il piccone che ho io Della season 3 mm. Perciò Mimo questo qui season 6 Comunque ah. raga mi dispiace Mi si è bloccato tutto Allora eh, Andiamo da kit No no E interroghiamo No, um, no, no, allora, no no no, allora no, no, no, ragazzi ma io non ho visto se è cambiato il bunker. No, non è cambiato no, no no no no va ah. uguale Si aprirà magari nella season 4 Speriamo O nella 5 <ride> Che per me fa strano dire Season 5 segno cos'è fatto dai questo no! puppetta si sì, soltanto che muori, non la muori. trovo agente puppetta agente puppettita muori agenda raga mannani, vi tiro puppetta. palla di neve qua palla di neve no. qua no. no hanno tolto i giocattoli raga la palla da rugby Dove è finita? Qua giochiamo a ok Qua. Con il dischettino. No. Giochiamo no. a ah, ok No, eh sì, vabbè. A Rugby. Yeah! Ho segnato. E qua! Ah madonna. Oh mio dio! Io ce l'ho anche la palla da calcio La pallina rimbalzante c'ho cioè. oh, ma quanto dura bro. sto caricamento? Oh, tanto danno fa Ma il pompa Nuovo è una bestia Si sì. Cioè non è che l'ho scoperto sì, Però è difficile da usare però Sì è vero Tre ricariche no no io rimpiango il pompa del nonno Cioè proprio mi manca i love you pompa del nonno Ah, okay. Allora, brughieri! Dove andiamo? Fattoria Bru. Secondo me no c'è troppa no, gente! No fattoria c'è troppa gente e poi se... ma c'è più gente a brughiere perché è più vicino, non è vero? Cioè, sì, in, in un certo senso, ma nell'altro no. Ci va comunque un botto di gente e sono tutti spammoni. Davide, ti piace questo nuovo mm. metodo di atterraggio? Guarda, ribaggo tutto. Mi sono messo del tablano casuale e me ne è capitato un orribile. Fuoco incrociato. Ho trovato il shield a caso! È da tantissimo tempo che non trovo una cassa leggendaria, ma non è che le hanno tolte. No, io ah, non ci sono, ci sono... Io ho già fatto... Sicuri? si sì, sì. Sento già un botto di caccia, madonna. Anche io... Mamma mia. Oh mio dio. Ok, ho un vampo. Quindi perciò oh. muovetevi bene, shiftate mentre rompete, aprite casse, eccetera. Vita. Oh mitraglietta Oh pompa buono Io non ho più vita Raga io non ho pompa Uh Madonna No raga sono atterrati i predoni Catti Mi sono atterrati in faccia No no no no eh Raga raga raga ci muoio. cc 2. Eh no veloci sono tutti senza vita si stanno curando no maledetto non curare infatti lascialo qualcuno viene cazzo arriva, sta arrivando gli atti oh. attento eh per favore non morirci eh io ci avevo poca vita e poi mi sono spawnato in faccia Ah, non pompa. Eh sì, io non ne ho pompa. Ce n'è c'è l'ultimo, l'ultimo. Morto. Oh, bravo, curami. Non ho pompa, pompa, pompa, pompa, pompa. Le lenti Oh my god! Bellissime. Non le posso sparare. Le posso prendere? Si sì. poi sì. Oddio, non le vedo dalla season 5. Bravo, io Poi un medikit. Non è che bisogno tutti! Di... Un medikit! Ho bisogno di. Ho bisogno di cure! Io, io io io, medikit assolutamente! Vieni qua! Però magari qui trovo un compriba pescia no, perché. 4, 4, 4, 4. Oh, oh, dai! lasci dai, eh! Vuoi? Ok, ok. Ma ti avevo lasciato uno scildone! Uno scildino! e eh, l'ho preso! Aspetta, aspetta, mi prendo anche questo! Uno e due, uno Raga qua. No. Me lo sono fatto. Qua. Io c'ho soltanto non mitraglietta, pompa e puzzolenti. Vi avverto. Oh Beh, ma... Mi diceva che armi hai perché io ne ho soltanto due. Posso darti una R. Eh. Mi farebbe comodo. Addirittura... 11 colpi No, però io non c'ho armi. c'ho quello lì, una mitraglietta e un pompa bianchi, tutti e due l'arma che avevo più no. non c'hai un cacciaviola? No loro avevano un cacciaviola leggendario però suppongo viola si sì, era un eh, era un cacciavioletto violetto no non c'erano ci saranno da qualche parte Davide ti do un cura bomba ti è no tranquillo tranquillo no buttato... no aspetta dallo a me se lo dai dallo anche a me perché io mi fullizzo sorry te... lo stavo buttando ma l'ha buttato invece a terra vabbè eh la safe ammazza eh, già andiamo Colo il cacciaviola l'ho detto raga se trovate un p90 io voglio un bordo Ah c'hai pure un cazzo Io voglio un BORC Ah raga. lì c'era pure un P90 L'hai preso tu No Datemelo datemelo datemelo, datemelo Cosa Ma non sappiamo neanche dov'è L'abbiamo perso perché uno mi ha atterrato col P90 e eh, Andiamo okay, eh, eh. Tapsos Tapsos Falò ok sì. poi per chi la vuole io non so se voi la vedete ma lì c'è sì vabbè come ho fatto a primi sì, nel... comunque vuole, lì c'è una moneta c'è una moneta eh, con questo pompa for me thanks raga uh, lì. una moneta ok l'ho presa Ho uh 5000 p oh, ed era pure verde per una granata what? Qui c'è una cesta, sì, ma è, sembra tipo un piccolo campetto di qualcosa Raga, quante kill avete voi? Io due Io due Una eh, Mi servirebbe per fullizzarmi Però io sto non in safe, perciò in safe eh, me lo dai eh, Raga, io... No, non posso... Vabbè, va ma che cosa si trova a terra al giorno d'oggi? Raga prendete l'helicopter! No, raga, raga, ve lo giuro! Ve lo giuro, non ho aperto nulla, era a terra. C'era uno scarbiola così a caso. Poteva essere una trappola, sai? Ma non lo è ho stato. L'ho detto. Sì, l'ho visto, ho visto il colpo. Ho sentito un colpo. Di no, ma io proprio l'ho visto faccia, sa, lo vuole io io io io io già io, ce ho. io io io io io io io io io io io io io messa male, eh. Dov'è il caccia? Raga! io Ma ho trovato un botto di lutto veloce. a terra, sono tutte munizioni eccetera, però credo che qualcuno ci sia morto, tipo dai predoni. Sono solo un cespuglio. Oppure qualcuno l'ha ciacchinato da lontanissimo e gli scocciava a prendere il lutto perché erano così inutili. Sì, guarda di lutto che c'è. Allora, io se guardo mh... La mappa vedo che si sta avvicinando alla tempesta, a voi un sacco Siamo vicini, siamo vicini, siamo vicini Abbiamo 40 secondi Raga, Dì, vedo, la guardate eh, che è lontanissimo l'airdrop drop è qua Vedo se riesco a pingarlo in aria Vediamo Sento spy Sento spy No, no La montagna, sento spy Ma perché mi... La montagna spy c'è chi nata via via via chi nata è... ho sentito no no no Ventilo, no, no, no, no, no! No. Oh! Madonna, no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no in no c'è un tizio bianco che deve morire per i miei gusti. Matto. Ah vabbè. Raga ho bisogno, io do, lenti. ho bisogno di un medic. Ho bisogno di medic. Io del del prelibapuscio pre pre pre che, pre che pre aveva lui. Io raga sono Raga, gente, raga, gente, raga, gente. Ve lo puoi dare, please? Mi faccio full. Quasi. Non mi salire sta montagna. Li vedete? Io li vedo. Io li vedo raga li è pieno pure di predoni raga ho bisogno di un medikit cioè tutti abbiamo bisogno di un medikit scoli sì, allora allora mio ma li possiamo! si sì, un po di palma è... ah, avranno la jules Gun, di sicuro stanno... gli ho tirato una puzzolente io gli ho fatto 96 col caccia bravo L'ho lisciato Raga sto squalo mi dà fastidio ah! Mi è saltato in faccia Ma vai via per no! favore No oh, squalo Sto squalo Arriva dal nulla Vi sto massacrando Bravo L Ho lisciato uno Ah, sto squalo stai via mamma mia non te l'hanno insegnata l'educazione io ho colpito uno no ma che c'è ma what? ma what? Aia, madonna fatto triplo 22 a 1 mi è arrivato quello col campionamento assalto Eh raga la safe <ride> è persa questa raga io gli ho fatto dei danni pure era bianco di pura No no no no Bravo No è persa Sì, no assolutamente Dopo questo facciamo un po No. peccato. Era è stata bella. Non è no. di fare MC. Uh, MC, Sì dai, va bene. Creative, torniamo alla lobby. Va bene. Ragazzi, ora faremo un po' di creative così, tanto per perché se bette sinceramente... Io non userò armi troppo potenti. Io voglio usare salmi... Facciamo che non vale il rampino. Perché okay, troppo più. Ok Ok, ok, ok, sì. ok, ok. Va bene. Facciamo tanta creativa Vado io Io tra poco tutto sono tutto. alla lobby Un attimo Eccomi Paro. Ho inflitto 1966 danni agli squali bottini Wow. Avrei regalato furia furia cioè fuga furiosa a gas però non ho due fa purtroppo bravo bro, però me lo farò me lo farò ok fattelo. Fattelo per me presto me lo farò fatelo per me amico ok ok ok sì. mi caricato, mi caricato, comunque mi raga dobbiamo mandare tutti quelli che stanno guardando il no, video vai un vai messaggio vai alla vai. Epic Raga mi si è... Dobbiamo dargli questo messaggio. Droppate il pesce secco, per favore! Sì, raga. Il pesce secco nello shop devono droppare. No, Epic, devo ve, droppare. ve lo giuro, se state guardando questo video, probabilmente no. Però spererei please droppate dei oh, fish stick. Amore, Drop the fish stick, please. Però sei un amore. Cioè. Probabilmente no, grazie, cioè no, solo un cespuglio Sono Epi E Fischi <ride> Che è una skin troppo troll Probabilmente la mia preferita dopo Leviathan Eccoci Dove sono, Allora no, io il mi prendo Soltanto armi blu sì, Raga io mi prendo il combat Perché Perché Anzi no no, io mi prendo soltanto lo spaz Di leggendario avanti il bolt action eccolo allora doppie pistole io invece mi prendo un bel cacciablu Raga, me la prendo la sei colpi non l'ho mai provata. la sei colpi no è scarsissima Serio? a mio parere è scarsa Vabbè. probabilmente mi staranno arrivando un sacco di critiche però per me è scarsissima raga io già vado non valgono le cure ok e Io. Allora io prendo un altro ok Vero mi jump tommy gun potrei prendere ma non l'ho preso No la Sì tommy però la... non, non ci si deve spammare troppo Quella zombie No raga Ho messo um, Glider casuale Ombrellino si sono uno Cioè ombrellino quello lì gratis io mi, sono no, perso anche le ma shockwave. Per ma che cosa avevi, Per provare bro? a fare qualche mossa. Che cosa avevi? arma è? Bro, che cos'era? Si chiama Aug. Ma Avanti... Ah, l'Aug. Mm -hmm. Ok, grazie per l'ucciso il... ucciso. Dov'è l'Aug, bro? Oh! Ma perché mi devo oh, non ho tutti i le armi. No, io me la prendo. Non dirle. Eh, eh, eh. Ok, trovato. Grazie. Allora, questo calibro... Aspetta, aspetta, aspetta! Aspetta un attimo, Jacopo! Non mi ammazzare! Che? Devo fare una cosa! Grazie! Guardalo! Come sniper Che vuoi? Qui dietro le quinte c'è pure... Romolo! Eccomi. Devo fare uno scopo. Ah! Ma dai! Oh, bella! Quelle... Non valgono! Ti sì, perno le shockwave? No! Valgono le shockwave! Ovvio! Aia! Interessante! Belleccio. Oh madonna, ma vai via. Allora metto un piccolo bonus. Ma che cos'è stato? Se ci riesco... Bravo, bravo, C'ho le impostazioni saltate. Male Aspettate. No, perché mi lagga? Okay. No, non mi lagga. È solo io che... Niente, raga, non riesco a usare il compact. Perché? E il combat spam... Scopo. E infatti... In poche parole. ha combat spam e basta, fa schifo. Ok, allora niente, Dio combatte... Non fa danno, lo spaz fa molto più danno. Spasso, spasso, spasso. Dove sei? Ecco qui. Guardalo guarda, come sniper eh? no. <ride> Shit, shit, shit, shit. Ora qualcuno verrà a cusciare. No! Ciao, ma guarda oh, oh, come sniper non c'era, no. non vale sparare la lì, non vale spagare la tu lì tu l'hai fatto no <ride> Giuliano stiamo registrando bella bella basta oh sono in un altro fight Ma che cazzo lo vuoi? 2 contro 1 no no no, no, no, no la cosa brutta secondo me è che si vedono i nomi io lo sto costruendo a cacchio ti capito no la trappola no mm. La trappola no! Ma che cacchio! Vale? No! Credo di sì! No! Come no? Non vale, non vale, non vale! È ovvio che vale! Io raga con la tua È sempre valuta, cioè balsa, come si dice? Valuta! Giuliano! Scusate. No! Sono basso di gas! Ah! Lo facciamo che non vale introvettersi nei fight. Brutusgun! Chi è che c'ha la. Chi è che c'ha la minigun? Vorresti dire la brutta Way, Ti ha portato sfortuna! Guarda e mi fa cadere! Giuliano zitto che ti senti Ma io ne ho vita! Guarda come fama con la bombica! Ah! Oh! Raga, io tiro chi! Ok, ok, ok, ok. Allora, ora cambiamo. Mi prendo la cosa, le... Oh, boh, dai, le pistole da... Sono bro. Ah, allora sta librando lei in botte Gabriele gli il jack del microfono No Headshot what? Guarda come spammano tutti e due con la Tomikan Spamma, no, Se io te la tomica, tomica, non. Io non ce l'ho la Se usata giustamente non spamma tutto scarico Ora devo capire solo dove cavolo sei No Ma che c'è qua gas No è Tapsos Che ancora eh, raga però qualcuno non le cure eh, Perché non valgono Ma io non ce le ho si sì. sì, però ga gas Mentre a mettersi nei fight eh... Bella Vengo con le shockwave che valgono aspetta scusa possiamo ricominciare il fight come prima Avevamo la stessa quantità di vita Io non ho più vita ah. Gabriele di schifo madonna Gabriele di schifo Adesso faccio anch'io voi mi fightate Appena state fermi vicino come lo sniper ongelac Dai! Ma piccone! Grazie, con, con 17 di vita! Ora, raga, avete scatenato la mia furia! Ah oh, sì? Uh. Ora la sta scatenando Tapsos con le sue mosche. Mi lancia le mosche. Al posto dei proiettili c'è le mosche, Tapsos, non è vero? Oh madonna! madonna, madonna, madonna. Ma chi è quello che spamma? No, io sono qua! Oh madonna! Guarda, guarda. Ci avevo vinto di vita! E io ti ho tolto il Basta intromettersi nei fight, spammare e far cadere! <ride> Adesso adesso li auti non dai perché non questo un uh, doppio headshot E io pure Wow No ho fatto Più a Gabriele Sei una sniperone Che cosa? Sto andando da Gabriele Ma quando io vedo uno che sniper anche un altro Che è successo? Gasgas ma che è successo? No, ho visto qualcuno Lui morire rigenerato. Lui si è rigenerato Non <ride> so, Mi sono messo dentro Ho aperto una finestra e ti ho fatto 200 No Jacopo Che? È? Ah, ok, la sei Madonna mia Bella ragazza Mamma Spam. p 90 Ma avete notato che i due pollici i tre colpi ora è un due colpi E il cosa? Il tre colpi Cos'è il tre colpi? È il vampa Il vampa è un tre no, colpi No ma dai No ma dai ma se sto sparando a lui Madonna mia Gli ho, gli ho fatto 33 bianco Tre volte Però c'ha C'ha letteralmente ha uno fortuna, di vita! No, ha una fortuna! No, c'aveva letteralmente uno di vita! A, mi arrivi da dietro E mi uccidi! Ok, allora non ci killiamo mentre fightiamo Infatti! Io uso un'altra cosa! Si che intromette! Io, che sinceramente adoro! Gabriele, noi intromette e ci siamo io contro a propos... Che Chi sei matix non ti ho colpito nemmeno una volta. Oh una sì. Una! Dopo che hai detto che, che, hai detto che sono Matrix. No, raga, non venuta un'idea. Non intrometterti nel fight che devo. Hai un 200 in testa Jacopo, madonna. Mm. ora allora però sei bianco pure tu. Sì. Eh. Mi sa proprio Raga io mi sto costruendo una casetta sì, Raga Gabriele ne mi stai lontano dal qui Ma io non ho attaccato niente Aspetta No Gabriele sì, non ha fatto fai? niente Raga mi sta costruendo la casetta Non si stavano lottando Non sto lottando Ok ok yes. Fastidio oh, che mio. si vedono i nomi Bella la Tommy, no? mi piace un sacco. Non era nemmeno la Tommy. Che arma è? Ops, oh? oh, vabbè. vabbè Egallo. Poi datemi poi due una buona volta. Madonna mia, quanto ti ho tolto! Ti hai preso i una volta, mi pare. Non ho trovato il colpo... Dai però Gabriele! Mi sto fe... fai tando con Taxos. Ma dai! Dov'è? Bro aveva visto, avevamo detto che non si.. che non si faceva. Tu proprio non ne puoi parlare. Di questo tu proprio non ne puoi parlare, vero? Ma io che ho fatto? Ah. Io stavo. Ah, Davide ha detto fightatevi voi due. Faitatevi Dai, voi aspetta, due. Ehi, bro. bro! Che? È? Aspetta! Vi fai date voi due? E io quando? Ti ha rigenerato tanto, perciò da ora mi fai tu con te. Eh, eh, eh. Oh madonna! Okay. Quante volte ho mancato i colpi. Stavolta vengo dall'alto. Vediamo come mi fai headshot! livello 21! Ah. what? No, ti ha ucciso e mi ha dato 29.000 pe. Chi è questo arco? Gas gas. Ora eh, ci prendiamo oh, io e te amico. Io e te? Sì, però se queste cose sono io troppo te. spammone. Eh. Un secondo che devo fare il gaggap, un secondo. Ma che non ce la... Sério? Sì, avevo uno di Sério? vita Ero rimasto con uno di vita Guardalo che sniperone Guarda No raga, facciamo che ci si può intrametterne Nelle battaglie, perché se no è brutto Non mi fai dare con Jacopo, grazie Non ti conviene, perché ora ci muori pure No, non ci credo no, è... Non ti ho ucciso io mi ha colpito con l'arco E io giustamente ci avevo 12 di vita Però raga è brutto che si vedono i nomi È orrendo Sì vabbè ma non cambia mica nusa Ora pure io me lo prendo al bolso e vediamo Adesso ti consiglio di guardarti le spalle anzi no la testa perché aspettate raga aspettate aspettate aspettate aspettate bro ok non mi devo dire ha detto aspettate ok oh ma dai ma aspettate scusa non mi funzionava il controller bro dovevo sparare dovevo vedere se mi funzionava non lo so è scarico forse bro Adoste granate madonna ma mi dice che mi hai colpito e invece non mi hai colpito Guardalo con le trappole, guardalo Dove sei? Eh no, E eh no eh! eh oh. Non va mica bene Allora siamo sì, 13 a 11 Tra me Ma e Cazzo Mettila con quell'arco! Madonna! Sto in importa che si dai spamma! Madonna, io ho visto Gas colpirmi. Palesemente, non spararmi eh Tapsos. Ok. 116 da, da, da lì Non, non si può... sparargli, neanche non... a lui. Ma avete okay. detto che da lì non si può sparare. Si sì, ma ma da, da qui verso dentro. Perché dentro il robo non si può sparare Ma è perché Davide mi ha detto che non valeva? Scusatemi, ah Perché tu stavi facendo lo sniper on, c'è l'Axon, da qui da co È come se io stessi sparando ora a Tapsos. Mi faccio danno senza che lui vuol colpire Ora sto fightando con gas Perché gli ho già tolto 116 Perciò Mini Tapsos, io guardo. Oh Madonna, ma tu non sparare! Non sto sparando io! Sono contro il muro! ora Dai, ragazzi, perché sono qua sopra. Raga, poi Però puoi anche scendere. Vi approfittate del fatto che io ho le batterie del controller scarico. sto qua ma vai via che sto fightando con Jacopo, perchè mi devi sparare con l'arco? Aia No, mi sono suicidato vi Ma what? <ride> vi, posso, vi posso dire la mia tattica <ride> del scegliere <ride> skin con la testa grossa? molti le criticano perché dicono che si vedono ovunque non si monetizzano mai in nessun posto ma io ti ho colpito 116 allora ad esempio il leviatano quando gli fai headshot secondo te tu dove lo colpisci nel pesce secondo te nella boccia fa danno perché effettivamente il pesce è più piccolo e allora ti uccido, così non so più non so che guardandolo. Sta curando! Sta curando lui. No. L'ho visto. Non è fai... ah. qua, Ad esempio, nelle Vietano, questa skin se tu gli mira la testa che fermi immobile, oltre al pesce, dove pensi che gli devi sparare? Perché il pesce rispetto alla testa è più piccolo. ti stavo sparando, sparando io gli stavo vedi, lo, cac... lo so lo, vedo, che sta... lo, lo vedo però gli stavo sparando io ma io ho barato solo una volta so. e io ho barato zero ma se ti ho fatto 115 e poi 100 e un altro cento ed erano tutti e tre giorni Madonna mia che headshot eh, mamma ultimamente eh, non posso prattere headshot Ecco il bello. Perciò tu cerca di... Oh Madonna. Ma da dove sei venuto tu? Nora, il nuovo rampino della zanzara miniscia. Mi raccomando, hashtag zanzara miniscia nei commenti. Oh ma Secondo me devi iniziare anche una serie su Brawl. Sì, ci sta. Oh. Chi è? Chi è? Ok sto fightando con gas Perché mi ha aggrato Ok colpito Ed è pure caduto credo No non mi hai colpito bro Ecco ora sì. Ora si sì. Tira un po' questa scala Direttamente sta curando? no ah no, no. Ah. da un'ora con quelle mine già sta rompendo come cacchio hai fatto bro? Cioè io mi sono spostato prenditi il bot. il bolt leggendario anche se non c'è quello viola perché altrimenti mi sarei preso quello Uè, fra no ok ora trapso si inizia con le mine mamma mia tu riesci a spammare con qualsiasi cosa lo sei lo sei Eccoti, fai cani 21-21! Eh vabbè, ventuno. mi ha... Usati, mi ha colpito. Mi ha colpito! Oh, ah, wow! No, perché... scusa, scusa. Ma certo... Aspetta, no, no, ti devo colpire una volta. Dilato. Vabbè. Sono troppo scoperto, però... Oh, ma lei in bot! Come ho fatto a colpirti? Così tanto. Ho uno a sparare a Gabriele, eh? Non ci pensare. Un mini capsus. Io sto di distruggendo tutto. Sì, ragazzi, siamo a 21 a 11, ragazzi, tra me e mi... Taxos Io ho fatto solo 4 kg, cioè che bello Oggi sono proprio spiegato Sì però, secondo me ti devi trovare qualcun altro Perché io gioco dalla season 3 Ma mi sta sparando qualcun altro Sì, ti ho colpito prima io però Eh, ti ho pure sparato lentamente Lentamente Ora, prendila pure tu no, basta. Comunque, se la usi bene e non spammi troppo vale mm. Ora, Davide usi... spa Ora Davide sta spammando con le mine Mi sono fatto io da solo No, ti ho colpito io, sono stato io Gabriele? Oh madonna! ma Ti ha preso danno! Ti ha preso danno io! Ti è tornato al centro? Sorry. Che è successo? Mi è tornato al centro? Sorry eh, guys! C'è qualcun altro al centro? Mi è tornato al centro da solo! No, io no! Torna alla lobby. Ma vuoi andare qua? Che si fa? Gas? Yes. Ah, io voglio lo... fare un po' di battaglia reale. No, vabbè dai raga Secondo me per oggi creativa, basta così. Ultima creativa. Perché è... Raga, ultima creativa, ultima battaglia creativa e poi... Sì, ma facciamo qualcos'altro poi io direi qualcos'altro da... ma fammi distruggere tutto ah ma quindi sono l'unico alla lobby eh già che cosa si fa che si fa oggi? cioè ora in creativo so sempre io. MC oppure no vabbè dai accontentiamo facciamo una box fight 2020 c'ho un paio di box fight da sfoggiare no vabbè dai Ci state? battle royale va battaglia reale si sì, una battaglia reale così tanto per si sì, comunque veloce perché io tra poco devo andare anche quindi anche torno alla lobby ok Per favore Epic, droppa il pesce secco Allora, nei commenti ci sarà una sfida Team pesce secco vs team banana, bananita Ok, ok chi è, per il pesce, chi è per il pesce secco scrive hashtag pesce secco, amo il pesce secco, cosa del genere Vai, Chi è secondo... del team bananita, hashtag bananita No, hashtag bananita no dai Hashtag bananini Hashtag pesce secco Hashtag pesce secco Siete alla lobby? Eh, Hashtag io... pesce secco pure qui Sì quasi Sto tornando Io sono quasi alla okay. lobby Ok Io vedo Gabriele alla lobby Chiudo un caricamento Dai ultima partita di oggi E poi basta perché devo staccare si sì. bello si sì, sono riuscito a farmelo uh, tutto dorato e Giuliano Giuliano ha incontrato una bananita tutta d'oro oddio santo mi oscolo d'oro sì. è molto bello perché mi sembra molto luccicoso rispetto agli altri bananita e mi oscolo sono più luccicosi degli altri secondo me d'oro Electro Swing è il mio ballo preferito. Ok, eccomi, io sono eh, in partita. Allora, vi propongo una sfida. Ci buttiamo nel posto più vicino al bus. Chi fa più kill vince. Ci state? Accettate? Foschi Foschi mm. Però il non ci va, va tanta gente solitamente il posto, il posto con più gente cioè l'autorità ah. Ci sta con più gente è l'autorità Certo cioè qua Sì però l'autorità ci sono anche gli henchman, gli scagnozzi Andiamo il a Il posto a con fattoria. più senza scagnozzi sarebbe fattoria, sì Sì andiamo a fattoria, ci state Sì, io ci sto Io faccio la missione taglialegna, ah ok, siamo nel bus andiamo a fattoria ci sarà un sacco di gente no, no. però ci dobbiamo preparare al peggio ok preparatevi 3 2 1 mi butto andiamo credo che qualcuno si intimorirà a vedendomi oscuro tutto d'oro grande Spero sia la sfida più difficile che abbiamo mai affrontato sin sì. parole sì. Io vado a finire, dato che ci va tantissimo. gas non ti conviene, ci va troppissima gente. Ma è meglio. Letteralmente l'ultima volta ci ho trovato due team in squad. Otto persone. Ok, allora più io, io e ho Fabio. Visiteranno in ah, e comunque dovremmo. dovremmo sponsorizzare il nostro team. Sì, infatti da ragazzi... me c'è un tipo se volete uh, se volete iscrivervi cioè se volete partecipare se volete entrare anzi nel team of ref uh, scrivetelo nei commenti e vi faremo fare un uh, provino il provino ho scritto il vostro ID. raga da me c'è uno soltanto lo sento camminare soltanto che ah, si sì, sarà... oh madonna è qua Mi ha fatto un po' di danno 30 30 Ah, oh, l'ho ucciso Mi ha fatto un nuovo scoop Raga oh. mi ha fatto un nuovo scoop questo me è Caria. forte Non Sto bene Bro arrivo Almeno ci provo Dietro Entro, Dietro dietro dietro Aiutatemi Sto bene sono due team. Due. Torna a me, due team torna a me. Ma no, non veniamo, bro. No, io ci tento. No, no, no, c'è un tipo da me. Calma. Mi sono sparato. Ok, hai lo visto. Vada a lacerarmi. Ok, ce ne sono uno. Era... Oh, madonna! Ok, io ho atterrato un altro, lo perquisisco. Ho rimasto solo un numero 8, È rimasto solo un numero 8 e non mi ha scritto il lato. Ok, ora sono là. Io sto venendo, eh! Ok, io ho atterrato un altro io. Ah, è il mio ok, mio. ok, ok. Ah! Oh ma no! No, Gabri come scendi ora eh? Vai, Vabbè. salta, salta, salta, salta, salta, Gabriele salta No, salta, no non ti fai danno, non ti fai danno C'è salvare Raga, non posso, sono in troppo Io devo pure andare, perciò alla fine forse Eh, anche, un secondo Vediamo se lo prendo il Allora raga la mia salvezza sarà impossibile Ma ci provo vediamo vediamo Bro io devo andare e tornare alla lobby Ok ciao bro Nonostante Ma io... questa qui fosse stata l'ultima partita Ragazzi cioè, ho trovato solo fucili d'assalto. C'hai quattro fucili d'assalto. Ecco, una allora, No, no, bro, devo andare, ciao, okay. mi spiace. Ciao, ciao, ciao, ciao, Anzi, anche se sono oh, morto, qualcuno, mi sarebbe stato più difficile abbandonare, perciò no, ciao. Non è lacerato, piacere. Sono morto, sono morto. Nellacerato c'è chi Bravo. Niente raga questo video. Eh, mi raccomando mettete mi piace. Eh, raga, sempre che scherzo 0608. Eh, iscrivetevi switch, al canale di Gas. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Eh, attivate la campanellina, la campanellina. Attivate la campanellina. E spaccate il tasto del like. Yes, yes, yes. Quindi raga, ciao alla prossima bella super mega ultra volta. Ciao raga. Bella